Che schifo! Che <coughs> schifo! Che schifo sto vomitando, ragazzi Buon day! Oggi sono in compagnia di Roby, raga, è tornato a maltrattarmi. Okay, ovviamente sto scherzando. <ride> Siamo qua con un nuovo video insieme oggi faremo la ruota della. La ruota scomoda! Una la ruota, ruota scomoda! <ride> Quindi lasciate un bel mi piace! mi raccomando! Come capisco? Ashac! I coccoli sono i coglioni ecco. Come. Eh, seguiteci dove? Eh? <ride> seguiteci dove su Instagram! Lasciamo i nomi qua! Giuseppe! Tazzino! Basso! Tazzino! Basso! Babuso! Roberto! No no no! no. Roberto! Umaggio! Ok, basso. Ok, perfetto. iscrivetevi al ha che va brutto iscrivetevi sì, boot la campanella il Pedro Silva che capito. <coughs> iscrivetevi la campanella e, e come commentate sa, con come hashtag no iscrivetevi iscritte se siete nuovi. <coughs> no iscritti, iscritti, no iscritti. Già, che è capisco. No i sì iscrivetevi sì non i quando zio quella la Ruota eh, sì. Quindi vi lasciamo alla ruota e... Ah mi sono dimenticato di dire una cosa Che schifo ci si vedete insieme E eh, non perché io non insieme Perché abbiamo fatto pace Pace che carico a scoprire cucca nel video locos, sala di qui, Vi lascia la descrizione Qui lascia il link in descrizione In descrizione trovate anche il link per le maglie Le felpe hashtag petacolo Ora noi vi lasciamo al video E si saranno anche capire con la No voi non ci sono più Bella Bene. bene. Al video allora. allora eccoci qua con la ruota degli obblighi ragazzi Ci abbiamo scarto caricato un'applicazione ora praticamente darò la possibilità a Robbie di iniziare perché io sono ospite a casa sua però lui è ospita sul mio canale quindi inizi tu tradito hai mai tradito nella tua vita? No. No. no no Un amico Ah No una no, amica, no no no in un no Un ragazzo Ma hai mai tradito? In realtà no Sono un bravo ragazzo io Sono un, bravo. un like per Robi che è un bravo ragazzo vai, vai Ok vai tocca a me Subisci una. Non è vero. Non subisci. subisci una. Subisci una sberla. Ah! No, oh, Fra, non è che mi tiri una cinghia, No, no, perché no dopo no. Se, se capite a te. No, fermo. Allora, raga, qua fate gli screen mentre gli tiro la sberla. Mettetela su Instagram, taggateci. Roberto Magro trattino basso, Giuseppe trattino basso, trattino basso, barbuto Vai, dai, veloce, veloce, veloce. dai, veloce. no Veloce, uh, dai, tre, via. Ah, oh, che male, che male. Raga, mi ha fatto malissimo. Ora c'ho già la guancia rossa. Ciao. Vai, tocca a te. Guarda quanto godo si esce. No, Bacio, bacio. Ok, devi darlo tu a me. Ok. Eh. <ride> Siamo proprio grandissimi. Questo è il bacio della pace. Tocca a me? Vai. Minchia se pesce ancora subisci. Non ci credo! Non ci credo! Subisci una sberra, non ci posso <ride> credere. Credere. credere! Ma no, ma basta. no, basta! Facciamo credere. che sarà già no. uscita! Subisci una sberra! All'altra parte dai. Ok. Oh, no. Non tirano a te, eh. no, non tirarlo la tiro, però fai veloce 2 pronti? Ma oh, oh, no, no, no. che male, sembrava più un pugno. <ride> Raga, finirò col video tutto rosso. <ride> Guarda che roba! Sembra un peperone. <ride> sembra un peperone. Tocca a me. Secondo me c'è qualche trucco comunque. Cos'è? Scambio outfit. Cambio tutti, vai. Vai. Tieni. Ah, mi piace sta ferro. Mi sa che bella ferro. <ride> che strano. Sei tutto doraddosso addosso. Anche te puzzi un po' di me. Tocca a te. Poi questa bella da calcio che tiene subito il sudore. <ride> segreto forse segreto segreto devo rivelare un segreto e cosa posso rivelare un mio segreto non ho segreti io un segreto mm. è che quest'estate mi mm. ero innamorato di una ragazza che mi ha frenzonato. Va bene? La Sì. Ok. Sì, vero, confermo ragazzi, confermo, confermo. Se qualcuno per caso volesse, cioè, non frenzonarmi, siccome io vengo sempre frenzonato, sono qua. Scrivetemi, Instagram, così sapettrino il vostro, il passo bella porca vacca finalmente oh, no si sì. dai, dai. No. dai dai dai dai dai però veloce cioè, fra ok ah, no fratello io mi cago addosso <ride> ragazzi commentate con hashtag robi cagasotto sei? Ah, ma fai l'uomo ok stato aia no, la. bello l è stato cagato ah ne mangiate i cortetti di film ah si sì. ah se io a una sberla, te la tiro Non ci credo No Tira una sberla Non ci credo Eh così siamo due pari, vedi intelligente Non ci posso credere Però che ti sei? Perché mi devi tenere? Perché si sì. Ragazzi giriamo un'altra volta la ruota Vediamo cosa uscirà Ragazzi abbiamo girato la ruota Vediamo cosa potrebbe uscire Cosa è uscito? Mangia il croccantino del cane Che schifo no. Allora vi spiego Questo è l'ultimo Quindi dobbiamo farlo tutte e due Che schifo frate Che schifo Cioè tipo passa no? Non è mai uscito Fai 10 pressioni Non è mai uscito Mangia il croccantino del, ca del cane diciamo cane Prima un Andiamo raga Esperienza più unica Che è rara solo Solo sul canale di Giuseppe Barbuto Queste cose Ciao Dobbiamo mangiare i croccantini del cane Mettiamoci fuori che c'è luce No via basta eh, non esagerare eh. <ride> Ok siamo pronti ragazzi Mi raccomando un bel mi piace perché stiamo per mangiarci i croccantini del cane Mettete un no, like Mina. Anche voi Mina Se vi piacciono Vedi, i cani Ti rubiamo il cibo Ci tocca mangiare i tuoi croccantini Mina Ti rubiamo il cibo eh, Sì, ti rubiamo il cibo Mina Se prendo quell'arancione ti... No! Sì, mi sembra più buono 3 2 1 L'hai fatto cadere, prendilo Prendi adesso te lo mangi, ah, terra ah, No, l'hai fatto cadere. Fa no. <coughs> schifo. Che schifo, sto vomitando, ragazzi. Sto vomitando, sto vomitando. Che schifo. Frate, te lo devi mangiare. Ok, buoni? No. Che schifo. No, frate, mamma mia. No, no mangialo, devi mangiarlo. Io l'ho mangiato. Di cosa sa, frate? Mangialo. Mangialo, hai tutto in bocca. Ingoia. Non appare subito il gusto. E <ride> <ride> ah, Vuoi un po' d'acqua dolce? Ci sono... ci sono tutti i pezzi. Beh, comunque lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag Locos per sempre perché siamo tornati e adesso spaccheremo tutto, qua ve lo diciamo e qua ve lo confermiamo, Ciao Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passate dal canale dei Locos che vi lascio in descrizione, che sono usciti altri video, e siccome la ruota è personalizzabile, magari consigliateci nei commenti cosa cos inserire nella ruota, perché faremo un'altra ruota degli obblighi, mi fai male al piercing. È Bellissimo sto piercing, basta, basta, basta. Ciao raga, ciao.